Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto in un'esperienza che ho dovuto per forza affrontare eh, per, diciamo, avere dei dati eh, mobili in Svizzera perché, e come sapete, qualche video fa ho pubblicato appunto la mia escursione la mia esperienza con il trenino rosso del Bernina che ovviamente parte dall'Italia, da Sondrio, ma poi entra in Svizzera e la Svizzera, siccome che non rientra nell'Unione Europea quindi una volta che entriamo in Svizzera eh, il nostro operatore non ci fornirà nessun room in dati eh, compreso nel nostro abbonamento eh, quindi per avviare a questo bisogna acquistare dei pacchetti dati forniti da diciamo degli operatori esterni io ho acquistato questo della eh, Olafly che non mi ha diciamo dato niente io sto facendo solo questo video perché ho avuto un'esperienza positiva e lo volevo condividere con voi. Loro danno dei pacchetti con giga illimitati con una durata di giorni e eh, in base diciamo all'utilizzo sono appunto i pacchetti da 5 giorni 15 giorni un mese e per tutte le località del mondo eh, appunto io ho acquistato il pacchetto di 5 giorni che è il minimo che se a me serviva solo per un giorno però il minimo è 5 giorni, eh, l'ho pagato 19 euro e ho i giga illimitati qua in Svizzera dove vi sto parlando eh, quindi potevo condividere appunto eh, sui miei social, condividere su whatsapp, chiamare con whatsapp, fare videochiamate tutto ovviamente quello che passa attraverso i dati. Questo servizio viene applicato alla eSIM la SIM virtuale che abbiamo dentro il nostro telefono, infatti non tutti i telefoni sono compatibili con le SIM eh, vi lascio qua la lista eh, disponibile anche se magari è in continuo aggiornamento perché i telefoni eh, ovviamente continuano a uscirne di nuovi e la maggior parte di quelli attuali più recenti hanno la eSIM quindi lo slot per una SIM normale che è quella che abbiamo dentro normalmente è una SIM che è una SIM virtuale eh, che appunto viene installata nel telefono e ci permette appunto poi di utilizzare questa seconda SIM virtuale quando non prende la prima SIM perché appunto tipo in questo caso ho cambiato nazione. Quindi detto tutto questo adesso vi lascio a tutta la possibilità che ho fatto eh, per attivarla e poi ci rivediamo qua per le conclusioni. Partiamo! Una volta aperta la pagina principale del sito Lafly andiamo a digitare la nazione, in questo caso Svizzera, andiamo a selezionare il pacchetto desiderato, vedete 19 euro, scelgo quello da 5 giorni ma c'è varie possibilità, fino a 90 giorni, Essendo come abbiamo detto una eSIM andando a cliccare su telefono e cellulare compatibili vi dà l'elenco di tutti i cellulari attualmente compatibili. Ovviamente una lista sempre in aggiornamento perché i telefoni continuano ad uscire con nuovi modelli. Quindi una volta selezionato il pacchetto andiamo a fare aggiungi al carrello, andiamo a fare pagamento e a questo punto possiamo scegliere il metodo di pagamento eh, rapido quindi se abbiamo Apple Pay o Paypal andremo a scegliere uno di questi metodi di pagamento rapido perfetto a questo punto dovremmo inserire tutte le nostre credenziali per il metodo di pagamento che abbiamo scelto quindi troverete tutti i nostri dati precaricati appunto perché li ha presi dal metodo di pagamento eh, controlliamo che siano esatti dopodiché facciamo completa ordine Perfetto, abbiamo acquistato la nostra eSIM virtuale da Olafly. A questo punto non dovremo fare altro che entrare nelle nostre email e controllare eh, che se abbiamo ricevuto le due email di Olafly, una con il riassunto dell'acquisto mentre l'altra è quella dove ci va ad indicare appunto come installare e eh, il QR code da scansionare eh, per installare le eSIM. Clicchiamo su guarda le mie eSIM, aspettiamo che le carichi a questo punto entreremo nella schermata che ci permetterà di scansionare il QR code anche se potevamo farlo anche direttamente dalla pagina precedente. Però eh, qua è dove realmente abbiamo tutto, riassunto e tutti i dati della nostra eSIM. Clicchiamo su installa QR code. E vedete che ci appare il QR code da scansionare con il telefono, andiamo a scansionarlo e in automatico ci sarà eh, la schermata attiva. La SIM facciamo continua e attendiamo che si installi la SIM. La procedura ci mette eh, parecchi secondi, però ad un certo punto ci uscirà configurazione rete cellulare completata. Facciamo fine. E vedete, che adesso abbiamo principale e secondario che sono le due sim. Consentiamo il cambio dati rete cellulare, così in automatico farà il cambio. Vedete che in alto adesso abbiamo doppie tacchette di eh, ricezione del segnale telefonico. A questo punto entriamo in impostazioni. Clicchiamo su cellulare e vediamo subito che abbiamo le due sim principale e secondario. Clicchiamo su secondario e qua abbiamo tutti i parametri della nostra eSIM. Ok ragazzi, eh, facciamo il test in questa location svizzera per farvi vedere quanto livello prestazionale rende questo pacchetto dati illimitato che acquistiamo. Qua prende il 5G, addirittura siamo a 2250 metri, in un posto sperduto nel nulla come vedete e prende il 5G, questo per far capire la differenza tra Italia e Svizzera, anche eh, per quanto riguarda la rete internet telefonica quindi vado a fare il test ovviamente non sarà al massimo eh, delle prestazioni perché comunque è un pacchetto quindi sarà un po limitato anche se è un 5g vediamo quanto va ok facciamo partire il test scusate il fiatone ma sto camminando in salita vado a fare il test qua si collega di RA come operatore svizzero allora vediamo e vedete che per essere un pacchetto dati, eh, che comunque sicuramente è limitato, tanta roba e come vi dicevo prima, ragazzi, abbiamo pure il 5G. Adesso vediamo l'upload, quindi per inviare foto e video eh, su Instagram, su WhatsApp, su tutto quello che vogliamo a livello social, anche questo, tanta roba, vista la location, ragazzi, probabilmente eh, in Italia saremmo stati con la rete 3G in una location tipo questa sperduta nel nulla dove non c'è nemmeno un'abitazione né niente a parte un rifugio che è appunto ospizio Bernina a 2250 metri quindi ragazzi tirate voi le conclusioni secondo me eh, sicuramente il costo eh, non è basso perché comunque sono eh, 19 euro per 5 giorni però dati illimitati per chi eh, viene in Svizzera in questo caso ma come avete visto possiamo scegliere qualsiasi nazione del mondo eh, ragazzi è tanta tanta roba se non abbiamo il rooming dell'unione europea dove diciamo tutti gli operatori eh, per legge europea sono obbligati a darci dei dati all'interno dell'europa anche se ovviamente non illimitati la svizzera ovviamente non è nell'unione europea quindi qua eh, c'è da pagare e basta se non acquistiamo un pacchetto di questo tipo e questo mio video appunto era per farvi vedere eh, un servizio che io ho scoperto appunto per questa esigenza di questa escursione e devo dire che tanta tanta roba anche perché nessuno mi ha dato niente per parlarne ma è solo un servizio che ho trovato valido e eh, ho deciso di condividerlo con voi quindi ragazzi se questo è il mio video in cui ho condiviso questa mia esperienza della olafly eh, servizio dati eh, che uno acquista in base alle necessità e al tempo di utilizzo che vuole in tutte le località del mondo vi è piaciuto e vi è stato utile l'avete trovato interessante spero di sì lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di questo ho portato anche spoiler perché appunto per far vedere che sarei venuto eh, in Svizzera a fare un'escursione eh, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupons conto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video